Sono sicuro che è successo anche a te di voler intraprendere qualcosa, ma di non riuscire proprio ad avanzare, a volte di non riuscire nemmeno a iniziare a fare quella certa cosa. Ciao, sono Damiano Luparia e mi occupo di coaching e formazione. Fondamentalmente nel mio lavoro aiuto le persone a sbloccare il loro potenziale e ad aumentarlo. Questo è uno degli argomenti più ricorrenti perché a moltissime persone accade di rimanere bloccati e anche se noi proviamo a spronarci non succede mai niente. Spesso l'effetto poi è quello di abbassare la nostra autostima perché ce ne cominciamo a dire di tutti i colori e cominciamo a pensare di essere persone che valgono poco. Infatti ci chiediamo, ma se sono motivato, ma perché non agisco? Tranquillo, vali più di quello che credi, il punto è che il potenziale va sbloccato e la motivazione funziona secondo due leve principali, il dolore e il piacere. Il nostro cervello organizza il nostro comportamento per far sì che noi possiamo andare incontro al piacere e stare lontani dal dolore. Quello che succede è che a volte queste due leve vanno in conflitto fra di loro e anche se noi associamo piacere all'idea di raggiungere quella certa cosa restiamo comunque bloccati perché il nostro cervello nel raggiungere quella cosa associa anche dolore. Quindi si creano due spinte contrastanti e il risultato è che rimaniamo fermi. La causa numero uno di solito di questi blocchi è la resistenza al cambiamento. E lo so cosa stai pensando, ma come? Io non voglio restare in questa situazione. Cambiare però per il cervello è molto stressante, perché? Perché il cervello costruisce delle abitudini per poter vivere la vita agevolmente in automatico. E cambiare per noi vuol dire chiedere al nostro cervello di riorganizzarsi, e questa riorganizzazione lo stressa molto e quindi ci associa dolore al cambiamento. Quindi per te rimanere in quella situazione è dolore, ma per il tuo cervello è piacere. Il segreto in questo caso qual è è intensificare il dolore che associamo all'idea di rimanere nella nostra situazione e amplificare l'idea di piacere che abbiamo nel raggiungere quello che vogliamo raggiungere so che da solo non è sempre facile il coaching e la formazione possono aiutarti a risolvere questo tipo di conflitti in modo che finalmente tu possa liberare tutto quanto il tuo potenziale prima di salutarti voglio darti tre segreti per risolvere questo tipo di conflitti motivazionali primo Leggi dei libri motivazionali perché avrai più strumenti che combatteranno la resistenza al cambiamento e ti spingeranno verso il piacere. Secondo, quando sei in macchina o nel tempo libero, ascolta degli audiolibri perché entrano più facilmente nell'inconscio, riorganizzando meglio quello che tu associ al piacere e al dolore. Terzo consiglio, avvia il tuo percorso di crescita personale in modo che possa essere proprio tu a riorganizzare il tuo interno in base alla persona che vuoi diventare. Grazie di avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Ciao!